Garda Amore è online, è l'e-commerce di prodotti tipici di alta qualità del lago, prodotti locali unici ed esclusivi creati da piccole realtà testimoni di antiche tradizioni. Visita il sito gardaamore.it